Eh, a noi ci hanno dato i nostri partiti l'ordine di cambiare il nome perché c'erano eh, molte persone eh, spie diciamo, eh, che ci inseguivano, prendevano le nostre cose eh, soprattutto capivano informazioni.